E questa è la mia seconda esperienza, politicamente scorretto. Ci sono venuto volentieri la prima volta, sono venuto volentieri anche questa volta, vedo persone molto, molto appassionate, mi sembra proprio il genere di iniziative utili su questo tema.